1 novembre 1921. Nasce ad Asiago, in provincia di Vicenza, lo scrittore Mario Rigoni Ster. Nel 1953 esce il suo primo e più celebre romanzo, Il sergente nella neve. Le vicende narrate si ispirano all'esperienza personale dell'autore che partecipa come alpino alla campagna in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. Rigoni Stern muore il 16 giugno del 2008 nella sua città natale. Cuore della narrativa di Mario Rigoni Stern